Ciao a tutti sono Fabio Panzavolta Professional Scrum Trainer alla Scrum.org in questo video uh, vi parlo uh, di auto-organizzazione di una Scrum Team uh, e come una Scrum Team può auto-organizzarsi senza un capo senza qualcuno che dica uh, ma come come gente deve fare è una domanda che ho spesso in formazione quando facciamo le formazioni uh, Professional Scrum Master o Professional Scrum Product Owner Uh, uh, c'è cioè, molta sorpresa quando si dice no uno scrum team si auto organizza nessuno uh, può dire come fare il loro lavoro allora come può funzionare perché, ma com'è possibile come si fa funziona perché uh, se ogni persona che è nello scrum team capisce qual è il suo ruolo e capisce quali sono le sue responsabilità in questo caso Um, si riesce a creare un ambiente di lavoro dove ognuno ha un focus è concentrato sulle sue responsabilità e in più di questo tiene gli altri responsabili per le responsabilità uh, del loro ruolo rispettivo allora mi spiego meglio eh, sapete che in Scrum quindi ci sono tre ruoli il Product Owner che è il ruolo che ha come responsabilità la massimizzazione del valore del prodotto Uh, il development team che non è development nel senso uh, software uh, è development nel senso prodotto quindi in un development team potete trovare effettivamente gente che fa software ma anche marketing sales quindi tutti i ruoli che contribuiscono alla creazione del prodotto e, uh, e infine il ruolo dello scrum master che è la persona che conosce bene Scrum che sa insegnarla e sa anche fare del coaching per aiutare uh, i team uh, che sono agli inizi o che hanno bisogno di migliorarsi uh, a ben, ben praticare Scrum quindi cosa succede? succede che questi tre ruoli hanno una specie di forza uh, bisogna immaginarlo come un elastico uh, che funziona se si capisce bene quali sono le proprie responsabilità allora, ho scritto recentemente un articolo uh, sul mio blog e nel quale spiegavo le, i quattro um, eh, cattivi funzionamenti o non, funzionamenti non corretti uh, di uno scrum team che uh, hanno un impatto negativo sull'auto organizzazione vi spiego uh, cosa vuol dire un po' meglio qua allora se noi mettiamo il prodotto che stiamo sviluppando al centro di tutto, il prodotto è il nostro centro. Cosa succede? Succede che se c'è un disequilibrio nelle responsabilità, abbiamo per esempio il primo caso, il primo caso è il product owner, che si trova qui, che ha molto potere, che è molto vicino al prodotto, e abbiamo gli altri due ruoli, che sono il dev team, quindi mettiamo del team che è composto da tante persone, del team che è qua. E abbiamo il, lo Scrum Master che è qua, o la scramaster, che sono un po' più lontani, ok? Quindi bisogna immaginarsi. Il prodottone che tira l'elastico verso di lui, quindi c'è un disequilibrio del centro di gravità, fra virgolette, del prodotto. Cosa crea questo disequilibrio? Crea uh, una situazione di sottomissione di questi due ruoli a questo ruolo qui. Eh? E la, la sottomissione non è qualcosa che aiuta molto l'auto-organizzazione del team. Uh, quindi cosa si crea? Si creano situazioni dove il team è piuttosto... Uh, esegue quello che gli dice il product owner, il product owner che è responsabile del cosa in generale, cosa bisogna fare, il dev team che è responsabile del come bisogna fare cosa, solo che quando sei in questa situazione a volte, anzi spesso, il product owner non solo fa il cosa, ma fa anche il come. Magari ha un po' di conoscenze tecniche, quindi ok. E lo scrum master o la scrum master non ha sufficientemente, sufficientemente forza per tirare l'elastico e per riequilibrare la situazione quindi magari è uno scambastra che inizia a fare il suo ruolo che, insomma ci, sono, ci possono essere anche tante ragioni a, a questa situazione qui uh, quindi si crea una separazione in qualche modo fra questo ruolo di qui e questi due qua uh, allora che noi vogliamo che ci sia collaborazione non separazione quindi se abbiamo un, un team in questo, in questo stato qui non è sicuramente non riesce ad auto-organizzarsi eh, è sicuramente meno efficace di uno scrum team che riesce ad auto-organizzarsi quindi questo era il primo caso adesso vediamo il secondo caso in questo secondo caso eh, immaginiamo il prodotto molto vicino al development team cosa vuol dire? vuol dire che siamo in un'azienda magari dove la tecnica è molto importante dove per esempio gli architetti sistema o gli architetti software sono molto hanno, una, hanno molta importanza e quindi il Dev Team ha molto potere sul prodotto ok quindi il prodotto è molto vicino al Dev Team è distante dal Product Owner ed è anche distante dallo Scrum Master quindi c'è un disequilibrio ok cosa succede? succede che il dev team in questo caso uh, spesso ruba il cosa al prodottone quindi questa persona qui è qualcuno che è un po' distante al limite, al limite partecipa anche poco allo sviluppo del prodotto qui abbiamo il cosa e come purtroppo solo che queste persone che sono eccellenti persone tecniche dal punto di vista tecnico non hanno una visione del mondo esterno una visione business e quindi spesso ci troviamo a vedere dei prodotti che sono tecnologicamente molto avanzati che contengono funzionalità che magari non sono usate non sono utili veramente sul, per gli utilizzatori finali e questo disequilibrio qui porta quindi a uh, questo tipo di risultato in pratica ancora una volta lo Scrum Master Uh, non riesce a riequilibrare la situazione um, per diverse ragioni e in questi casi spesso si ritrova assorbito dal del team e quindi il suo ruolo uh, piano piano perde sempre più importanza e quindi eh, bisogna cercare di risolvere questa situazione perché qui non si è chiaramente auto organizzati c'è qualcuno che prende sempre il potere Uh, e se ancora una volta se uno scrum non è auto organizzato non è al massimo dell'efficienza ok vediamo il terzo caso in questo terzo caso abbiamo il prodotto che è qua vicinissimo allo scrum master e in realtà lo scrum master in questo caso è uno scrum master project manager ok uh, cosa che ho fatto anch'io quindi magari siamo agli inizi se abbiamo fatto tanto lavoro di project management prima e decidiamo di fare anche un po' di Scrum Master solo che non abbiamo capito che il ruolo dello Scrum Master è quello di eh, aiutare gli altri di servire gli altri in modo che eh, allora se qui rimettiamo il cosa il cosa sia correttamente definito e ottimizzato dal punto di vista del valore il come sia fatto dal dev team eh, si prende lo Scrum Master qui è veramente, più, è veramente più project manager ok quindi è preso più come si considera più come il capo Uh, e quindi abbiamo una situazione uh, no, scusate, di questo tipo qui, dove il der team considera lo scrum master come il loro capo. Un segno incontestabile quando andate nel daily scrum, e nello daily scrum c'è il der team che dice allo scrum master che cosa hanno fatto. Eh? Non è così che che uh, non è il, lo scopo della daily scrum della dev team che dica allo scrum master che cosa è successo eh? magari questo farò un altro video uh, e um, comunque un segno inequivocabile che c'è uno squilibrio uh, nella, nella comprensione uh, delle responsabilità dei ruoli uh, e il produttore in questo caso è spesso o un business analyst che è un po' distante oppure uh, qualcuno che interviene ogni tanto uh, magari fa delle specifiche poi non si vede più uh, insomma non collabora un granché uh, e quindi qui è un problema abbastanza grosso perché se lo Scarmaster che è quello che dovrebbe far capire agli altri quali sono i ruoli e responsabilità e, ed è quello che dovrebbe tenere l'elastico teso correttamente perché il prodotto sia al centro è un problema bisogna che uh, qualche altra persona capisca bene Scrum e aiuti il team a riequilibrare la cosa ok um, ok adesso vediamo l'ultimo il quarto ed ultimo um, caso di disfunzionamento in questo quarto ed ultimo caso di disfunzionamento abbiamo, possiamo mettere il prodotto al centro tante persone che sono un po' in giro ovunque qua quindi altre persone che fanno parte dell'organizzazione okay. uh, cosa succede? succede che magari la Scrum Team è equilibrata al suo interno uh, il produttore ha capito bene che deve fare il cosa il team deve fare il come e lo Scrum Master aiuta Uh, a uh, rimuovere gli ostacoli eccetera problema problema che nell'organizzazione queste persone non hanno capito bene che cos'è è scrum quindi intervengono magari questa fa il cosa anche questa questa fa il cosa questa fa un po' del come questa fa un po' del come questa fa il cosa questa fa il cosa Okay. Quindi ci sono, diciamo, delle ingerenze esterne. Rispetto ai ruoli, agli altri ruoli che abbiamo. Il ruolo dello Scrum Master è far capire che queste persone sono importanti perché hanno la conoscenza, possono aiutare uh, a fare un prodotto migliore. Um, quello che lo e questo è proprio il ruolo dello Scrum Master: deve far capire a questi attori che in realtà. Uh, se hanno questi qui che hanno voglia di parlare del cosa o di, di, di, uh, che hanno nuove idee si interfacciano con una sola persona che è il product owner okay? quindi il product owner prende uh, in, in considerazione le loro idee i loro bisogni uh, le loro preoccupazioni e si occupa di integrarli nel prodotto di massimizzare il valore del prodotto e di rispondere eventualmente a queste, a queste, risposte qui, a queste domande qui um, queste persone qui che vogliono fare il come possono contribuire e diventare membri uh, del, del team ok? sono magari esperti sono eh, gente che conoscono bene che fanno marketing che conoscono bene il terreno eh, dei sales eh, dei, degli sviluppatori gente che fa test Ebbè, vanno nel team e li aiutano a eh, fare un prodotto ancora migliore che apporti ancora più valore agli utilizzatori finali e in questo modo si riequilibra la cosa però tutti devono capire anche quindi le persone esterne allo Scrum Team devono capire ruoli e responsabilità eh, che sono che fanno parte di una Scrum Team solo così la Scrum Team sarà capace di auto-organizzarsi non avrà bisogno di un capo per farlo e sarà molto più efficiente di una Scrum Team che ha un capo che gli dice cosa fare uh, questo è tutto sono le cose di cui parliamo in formazione um, potete gli articoli che scriviamo sul blog uh, della Scrum.org o sul nostro blog su collectivegenius.it um, potete venire alle nostre formazioni e, oppure semplicemente scriverci una mail e poi interagire con noi insomma se ci piace uh, sapere uh, cosa succede fuori nelle vostre imprese e aiutarvi a, a capire questi, queste cose qui uh, spero che il video vi sia piaciuto e beh, al prossimo video allora ciao